Ciao a tutti, oggi prepariamo i fiori di zucca fritti in pastella con un ripieno di mozzarella e alici Allora, innanzitutto io preparerò la pastella perché deve andare a riposare mezz'ora in frigorifero per essere bella fredda Quindi alla farina aggiungiamo un pizzico di sale E io ci aggiungo un pizzico di zucchero per, per renderla bella dorata in frittura. In questa brocca ho dell'acqua frizzante fredda Lo aggiungiamo e con una frusta andiamo a mescolare per renderla liscia. mescolate bene aggiungiamo ancora un po' d'acqua per renderla bella morbida e la nostra pastella è pronta ora questa va in frigorifero per almeno mezz'ora per reidratarsi la farina e diventare fredda nel frattempo che cosa facciamo io tolgo il pistillo dai fiori di zucca se voi non volete non fatelo, a me non piace quindi lo elimino molto semplicemente lo eliminerò così ve ne faccio vedere un altro prendo uno più grande per essere più visibile vado all'interno con le dita tolgo il pistillo una volta tolto il pistillo tolgo anche questa parte qui che non va bene in frittura una volta eliminato il pistillo andiamo a farcire i nostri fiori di zucca li apriamo delicatamente e all'interno ci mettiamo un filetto di alice o di acciuga che sono la stessa cosa e un pezzo di mozzarella e li andiamo ad arrotolare Ne facciamo un altro, questo è troppo grande lo devo dividere, un filetto di acciuga e un pezzo di mozzarella. Andiamo a chiudere in questa maniera il fiore di zucca, anche dopo che avremo messo la pastella, ma poi vi faccio vedere. Ne faccio un altro, metto l'acciuga e la mozzarella chiudo bene e avvolgo una volta farciti tutti i fiori di zucca andiamo a pastellarli avvolgiamo così e passiamo nella pastella facciamo questo movimento e andiamo a friggere. mi raccomando l'olio deve essere ben caldo Ne facciamo un altro. Così. volgiamo bene nella pastella. Chiudiamo. E andiamo su, vero? Così in olio. Se la pastella è ben fredda, come vedete, verrà bella croccante e gonfierà in cottura. Una volta ben dorati, piazziamo, vedete? E continuano a friggere gli altri fiori di zucca. I nostri fiori di zucca sono pronti, eccoli qua. E adesso ne apro uno per farvi sentire la croccantezza della pastella. Uno ripieno dove sta? Che okay, adesso? Eccolo qua, ed ecco la mozzarella. Grazie a tutti per avermi seguito. Alla prossima ricetta! Ciao!